questo cominciamo. Il Kaioken, colpo del re dei mondi, è una tecnica di combattimento inventata dal re Kaio del nord, tuttavia l'unica persona in grado di utilizzare questa tecnica è Goku. Si tratta di una tecnica che aumenta la forza combattiva per un battito cardiaco. Utilizzando il Kaioken si ha un incremento della forza, della velocità, della difesa per un istante. Durante il progredire della storia, Goku si dimostra in grado di moltiplicare la forza del Kaioken, come il doppio Kaioken, il Kaioken triplo o il quadruplo Kaioken. Il grafico del triplo Kaioken. La potenza l'ho portata al 30%, la velocità è alta e il controllo è molto elevato. Il quadruplo Kaioken. Arriviamo ad una forza del 50%. I danni critici sono molto alti e l'energia è molto bassa. Il falso Super Saiyan. Shiji Super Saiyan è una trasformazione dei Saiyan durante la battaglia contro Slug la potenza di Goku cominciò a diminuire non avendo più opzioni che Goku sblocca nella battaglia contro Slug nel film Dragon Ball Z la sfida dei guerrieri invincibili all'inizio questa era definita la trasformazione effettiva in Super Saiyan ma venne in seguito ridefinita in GG falso o quasi Super Saiyan in questa trasformazione le pupille di Son Goku scompaiono e aumenta drasticamente la sua potenza e la sua rabbia. I muscoli del suo corpo aumentano un po', i capelli si drizzano come nella forma di un Super Saiyan e diventano rossicci. La forma di falso Super Saiyan facendo consumare molta più energia e dura solo fino a che si ha l'aura intorno. La rabbia di Goku salì facendogli guadagnare un grandissimo aumento di energia. Anche se si aumenta la potenza, non arriva comunque al livello di quella di un normale Super Saiyan. Questa forma assomiglia un po' alla forma del Kaioken. È possibile che la trasformazione in falso Super Saiyan avvenga quando un Saiyan ha la forza fisica necessaria, ma non il sentimento di rabbia necessario per la trasformazione vera e propria. Il Super Saiyan. Super Saiyan sia un combattente che nasce ogni mille anni, ma in realtà questa evoluzione è possibile in condizioni di estrema rabbia e dopo aver provato emozioni particolarmente intense. Il primo a trasformarsi, secondo la narrazione canonica, è Goku, sul pianeta Namek contro Freezer. Il protagonista diventa un Super Saiyan, dopo aver assistito alla morte di Krillin per mano del suo nemico, scatenando una rabbia mai vista prima. Il Super Saiyan è una trasformazione raggiunta da un Saiyan, la muscolatura cresce durante questa forma, i capelli si drizzano all'insù e diventano biondi, così come le sopracciglia, mentre gli occhi diventano verdi. La potenza e la rabbia aumentano, il controllo è uguale alla potenza e la forza di un Super Saiyan equivale al 50% della base. Cooler è il principale nemico nei film Dragon Ball, il destino dei Saiyan. Ehi è anche il fratello maggiore di Freezer. Dopo che Cooler si trasforma, continua a colpire Goku, riducendolo abbastanza male. Convinto che il Super Saiyan fosse solo una stupida leggenda, si appresta a distruggere il pianeta, finché Goku non esplode di rabbia, trasformandosi in Super Saiyan. Così decide di distruggere il pianeta e Goku, creando una supernova. Dopo averla lanciata contro Cooler, fino a quando Goku riesce a respingere l'enorme supernova con una Kamehameha. Poco dopo Cooler torna al suo stadio normale, per poi essere incenerito dal sole. Ecco il grafico del Super Saiyan. Abbiamo il 50% della potenza di Goku, della trasformazione, più 30% in più perché Goku ha utilizzato la Kamehameha. Abbiamo la rabbia e poi c'è il rancore. Cosa è il rancore? Risentimento covata nell'anima in seguito a un'offesa o un torto ricevuto E poi abbiamo il controllo, è molto alto rispetto agli altri due grafici La trasformazione appare molto simile al Super Saiyan del Terzo Stadio Questa forma assunta da Broly viene chiamata anche di tipo C Inoltre ottiene un moderato incremento della statura e muscolatura In questa forma il guerriero ha il medesimo potere della forma Berserk ed ecco a voi il grafico di Goku come potete vedere la potenza è molto elevata la, la velocità è al di sotto della potenza e la resistenza è molto elevata tutta questa energia gli è servita a Goku per battere a tutti i costi il Super Saiyan leggendario il Super Saiyan 2 rappresenta una forma bilanciata e stabile del Super Saiyan Dai San Dankai il Super Saiyan 2 comporta un lieve cambiamento a livello fisico Super Saiyan Jin Tzu, o Super Saiyan di secondo livello, è il secondo stadio della trasformazione in Super Saiyan, con un enorme potenziamento della velocità, della resistenza fisica e dell'energia spirituale. I capelli diventano più lunghi, più rigidi e più dritti sulla testa, la massa muscolare diventa più voluminosa rispetto a prima, e lo sguardo assume un aspetto più determinato. Il primo Saiyan in assoluto a raggiungere questo stadio è il giovane Gohan, durante mm. l'allenamento nella stanza dello spirito e del tempo, con il padre. Questo fattore di moltiplicazione funziona ovviamente in senso crescente, Man mano che le trasformazioni aumentano di livello, il Super Saiyan 2 aumenta la potenza base di circa 100 volte, ma il conseguente aumento della massa muscolare penalizza la velocità e il controllo, mentre il secondo è il massimo livello raggiungibile dal primo stadio del Super Saiyan. Il Super Saiyan 3, Super Saiyan Xin, Suri o Super Saiyan di terzo livello è la trasformazione più potente per un Saiyan fino a Dragon Ball Z. È il terzo stadio del Super Saiyan. Preceduto dal Super Saiyan e Super Saiyan 2. Goku è il primo a raggiungere questo stadio, allenandosi 7 anni nell'aldilà. Trasformato in Super Saiyan 3, Goku mostra una forza 4 volte maggiore del Super Saiyan 2. Differentemente da questa precedente, a causa di un abnorme e costante dispendio di energia, questa trasformazione non è la più indicata per un combattimento duraturo. Infatti, se viene utilizzata in un luogo come la Terra, si presenta di brevissima durata, per i motivi elencati in precedenza. Goku apprende questa trasformazione durante l'allenamento nell'aldilà, unico luogo in cui la trasformazione possa funzionare a dovere. Nell'aldilà non si ha un vero e proprio corpo, quindi l'energia è virtualmente illimitata. La prima volta che vediamo un personaggio utilizzare questa trasformazione è Goku. Inoltre l'aura è talmente enorme che Kaioshin, Kibit e Gohan riescono a percepirla. Il Super Saiyan God, suo Pasaia Jin God, è una trasformazione in Super Saiyan. Successiva al Super Saiyan 3 La potenza dei sei Saiyan puri di cuore deve essere trasferita in uno di loro Appare nel film Dragon Ball Z la battaglia degli dei Quando arriva a questa forma il Saiyan non subisce grandi trasformazioni fisiche A parte qualche differenza La pelle è più abbronzata I capelli si sollevano leggermente e diventano di colore rosso porpora Il corpo diventa più snello e Laura prende una conformazione simile a una fiamma. La potenza in questa forma è talmente grande da permettere a Son Goku di combattere quasi alla pari con Bills. Che aveva facilmente sconfitto Goku in forma di Super Saiyan 3. Inoltre questo stadio ha la capacità di assorbire attacchi e far consumare energia. Ed ecco a voi un semplice grafico del Super Saiyan God. Il controllo è molto basso. La potenza è elevata. E laura divina, ho detto pure chi è divino, è al massimo. La trasformazione in Super Saiyan God, invece, causa un dispendio di energia molto alto. Saiyan Beyond God o Kamehuo da Saiyan Jin: Saiyan che ha sorpassato un dio, è uno stato potenziato di un Saiyan che ha ottenuto le capacità e la potenza di un Super Saiyan God senza doversi trasformare. Quando questo stato è attivo, il Saiyan non subisce nessun cambiamento nell'aspetto fisico, oltre alla presenza di un chi bianco, mentre combatte. Goku ottiene questo stadio, assumendo e poi abbandonando il Super Saiyan God, ma è stato capace di accedere ad una parte del potere, senza nessun cambiamento fisico. Inoltre, se un Saiyan Beyond the God tenta di trasformarsi in Super Saiyan, si trasformerà in Super Saiyan Blue. Nell'anime, un Saiyan Beyond the God è capace di percepire il ki divino, anche se non possiedono questi ki. Si è notato che Vegeta, per mantenere questo stadio, ha dovuto aumentare il suo livello di potenza, senza disperdere troppo l'energia In modo che non si esaurisca E quindi questa forma come il Super Saiyan Blue Necessita di un controllo assoluto per, per mantenerla Nel film Dragon Ball Z La resurrezione di Freezer Si dimostra capace di accedere ai poteri del Super Saiyan God Questa potenza ha permesso a Goku di combattere Contro la forma dorata di Freezer il Super Saiyan God Super Saiyan, Super Saiyan Jin God Super Saiyan Jin, o semplicemente Super Saiyan Blue, Super Saiyan Jin Buru, è la trasformazione ottenuta da un Saiyan che ha imparato ad infondere il ki divino nella trasformazione di Super Saiyan. Fa il suo debutto nel film Dragon Ball Z La resurrezione di Freezer. I capelli diventano blu e si drizzano come il Super Saiyan normale. E dopo la trasformazione il Saiyan ha anche un'aura azzurra, è una trasformazione che consente di competere persino con le divinità. <ride> Ma un po' diverso da quello dell'altra volta. È così ingarbugliato che è difficile da spiegare Ma questo è il Super Saiyan di un Saiyan che possiede la potenza del Super Saiyan God Ed ecco a voi il grafico del Super Saiyan God Super Saiyan La potenza è alta Il kit divino è molto elevato La resistenza è un poco più bassa della potenza E il controllo è un poco più basso del kit divino Goku e Vegeta ottengono tale trasformazione grazie all'allenamento di Wiz nel pianeta di Bills. Arriveranno a perfezionare tale forma in Dragon Ball Super. Il Super Saiyan Blue Kaioken o Super Saiyan Jin Buru Kaioken è una potente tecnica utilizzata da Son Goku, creata dalla combinazione tra la trasformazione in Super Saiyan Blue e il Kaioken. Goku accede a questa modalità durante lo scontro con It. Può mantenere questa forma solo per breve tempo Super Saiyan Blue Kaioken per 10 Viene utilizzato la prima volta durante lo scontro con Hit A differenza del normale Super Kaioken L'aura rossa del Kaioken appare sull'aura blu del Super Saiyan Blue Goku utilizza questa tecnica nello scontro con Hit Diventando molto più veloce e potente Potendo così evitare il salto temporale dell'avversario E l'aumento delle capacità fisiche del Kaioken Aumentando la forza, resistenza, velocità e riflessi esponenzialmente. Utilizza questa tecnica anche nello scontro con Zamasu, fusione per calciarlo via. <totipo>